In questa lezione parleremo dei numeri razionali. Il simbolo che indica l'insieme dei numeri razionali è il simbolo Q maiuscolo, con questo taglio in più. Q indica la parola quoziente. Se ci ricordiamo, il quoziente è il risultato della divisione. Razionale deriva dalla parola razione. Un vecchio termine che indica una divisione, una parte. Che cosa sono? Allora, i numeri razionali, come abbiamo appena detto, sono frazioni. Ad esempio, tre quarti è una frazione, un mezzo è una frazione. Il numero sopra si chiama numeratore, il numero sotto si chiama denominatore. Eh, ma allora, il numero 4 è una frazione? Il numero 4 è una frazione, perché possiamo, per qualsiasi numero intero, andare a inserire sotto il numero 1 quindi perché 4 diviso 1 risulterà sempre 4 quindi anche i precedenti numeri naturali sono delle frazioni si possono immaginare come delle frazioni possiamo anche immaginare i numeri razionali come numeri decimali quindi punto 2 decimali quali sono i numeri decimali? decimale significa con la virgola di tipo A, quelli che hanno un numero finito di cifre dopo la virgola ad esempio 0,88, ha un numero finito di cifre dopo la virgola, vuol dire che posso contare le cifre. In questo caso ha due cifre dopo la virgola. Ma sono anche di tipo B, cioè decimali periodici. Quali sono i decimali periodici? Sono quelli che hanno un numero infinito di cifre dopo la virgola, però a un certo momento... Queste cifre si ripetono O una cifra si ripete O anche due cifre si possono ripetere Ad esempio 0,333333. Il 3 si ripete infinite volte Allora scriveremo 0,3 Sopra il 3 metteremo un trattino. Il trattino si chiama periodo. Il periodo indica che la cifra 3 si ripeterà infinite volte. Un altro esempio. 0,12343434. Vediamo perché praticamente le cifre che si ripetono sono il 34 dopo il 12 e il 34 si ripeterà infinite volte. Allora come lo scriveremo? 0,1234 e il periodo lo andremo a mettere soltanto sopra il 34 questo mi indicherà che il 34 si ripete infinite volte ora quindi anche se le cifre dopo la virgola sono infinite possiamo comunque contarle se le scriviamo in questo modo quindi in questo caso abbiamo 4 cifre e in quest'altro caso una cifra dopo la virgola quindi questi due casi di decimali hanno una cosa molto importante possiamo contare le cifre dopo la virgola anche quelle che si ripetono, quindi quelle periodiche attenzione perché in futuro si studieranno i numeri reali i numeri reali hanno una cosa molto importante, molto strana le cifre dopo la virgola non si ripetono mai e quindi non si possono contare un numero particolare che si studia in terza media, ad esempio, è il pi greco 3,1415. il pi greco è un numero che ha infinite cifre dopo la virgola ma nessuna di queste cifre si ripeterà mai. E allora sono impossibilitato nel contare le cifre dopo la virgola. Il pi greco non è razionale, quindi non sarà una frazione e non sarà un numero decimale di questo tipo, di tipo A o di tipo B. I tipi A o B sono i numeri in cui possiamo praticamente contare le cifre dopo la virgola. Vediamo la prima proprietà. Questa è proprio una stranezza perché quando iniziamo a studiare i numeri razionali Vediamo che un numero razionale si può scrivere in infiniti modi diversi. Questo è il simbolo che rappresenta l'infinito. Ma in che senso? Come abbiamo visto prima, ad esempio, se io ho un numero, ad esempio lo 0, questo numero è una frazione. Io posso sempre vederlo come 0 fratto 1. Tutti i numeri naturali, quelli che non hanno la frazione, non hanno il denominatore, si possono sempre trasformare in frazione con fratto 1. Posso ottenere lo 0 anche con la seguente frazione, 0 fratto 2, e posso tenerlo facendo 0 fratto 3. Ogni volta che lo 0 lo divido per qualche numero, ottengo sempre lo 0. E questo lo posso fare infinite volte. Lo 0 lo posso ottenere anche in un altro modo, 0,0, 0,00, 0,00... e posso scriverlo tante volte... I zeri dopo la virgola alla fine sappiamo che non si scrivono, però vedete quanti modi abbiamo diversi di scrivere un numero razionale, tantissimi. Però il modo più semplice è sempre il primo, quello a sinistra. Proviamo col numero 1 insieme. Il numero 1 posso sempre scriverlo come frazione, ad esempio 1 fratto 1. Fratto 1 lo posso scrivere sempre. Però come diventa se scrivo una frazione fratto 2? Beh, il numero 1 diventerà 2 fratto 2, perché? Perché 2 diviso 2 fa 1. E se faccio una frazione col fratto 3, il numero 1 potrebbe diventare 3 fratto 3. Perché 3 diviso 3 fa sempre 1. E così via infinite volte. La stessa cosa la posso ottenere per frazioni. Il numero 1 mezzo lo posso trasformare in una frazione, ad esempio, in una frazione che al denominatore ha il 4. Il numero 1 mezzo corrisponde alla frazione 2 quarti. Se uso la calcolatrice noto subito che 1 diviso 2, 2 diviso 4 fa sempre 0,5 Ora, la maniera più semplice per scrivere questi numeri è quella che io ho segnato alla nostra sinistra Quindi senza utilizzare la virgola, utilizzando al più numeri naturali o frazioni Quando noi praticamente faremo questo sforzo di andare da un numero che si trova alla nostra destra Al numero che si trova alla nostra sinistra faremo quello che in matematica si chiama semplificazione vediamo adesso come si fa la semplificazione io ho una frazione con numeri abbastanza grandi ad esempio 112 sesti cosa faccio? taglio il numeratore e taglio il denominatore procediamo come abbiamo imparato in prima media con delle divisioni in riga praticamente mi devo chiedere se il numero 112 e il numero 6 hanno un divisore in comune ora i divisori che si utilizzano sono di solito il 2 il 3 e il 5, tutti i numeri primi in successione, però 2, 3, 5 diciamo che bastano se i numeri sono pari, io so che sono divisibili per 2 quindi posso dividere il 112 col 2 e il 6 col 2 con la tecnica della divisione in riga che vi ho spiegato quindi il 2 nel 6 ci sta 3 volte il 2 nell'11 ci sta 5 volte col resto di 1 il resto lo posso tenere nelle dita o metterlo qui e diventa poi 12 il 2 nel 12 ci sta 6 volte Ora per sapere se sono divisibili per 3 ricordiamoci che devo sommare le cifre 5 più 6 fa 11 1 più 1 fa 2 Se questo numero fosse stato nella tabellina del 3 allora sarebbe stato divisibile per 3 Ma il 56 e il 3 non sono divisibili Mi fermo quindi quando non posso più dividere questi numeri Il risultato è 56 terzi Vediamo un altro esempio Allora, Taglio il 100 e taglio il 20 se un numero finisce con lo 0 o col 5, è divisibile per 5. Allora divido sia il numeratore che il denominatore per 5. Il 5 nel 20 ci sta 4 volte. Il 5 nel 10 ci sta due volte, il 5 nello 0 ci sta 0 volte. Dopo aver effettuato la prima semplificazione, posso continuare se io vedo che il 20 e il 4 sono ancora divisibili tra di loro. Il 20 e il 4 stanno nella stessa tabellina. Il 20 e il 4 stanno nella tabellina del 4. Allora posso procedere con la tabellina del 4. Quindi il 4 nel 4 ci sta una volta e nel 20 ci sta 5 volte. Vediamo che al denominatore abbiamo ottenuto 1. Il numero 1 non si semplifica mai. E un'altra cosa importante, fratto 1 non si scrive. Cioè, quando 1 lo trovo sotto nella frazione, questo non andrà scritto. Quindi io vedo 5 sopra e 1 sotto, scriverò semplicemente 5, che è il risultato della mia semplificazione. Vediamo adesso la trasformazione da virgola a frazione, cioè da decimale a numero sotto forma di frazione. La divideremo in quattro casi. Il primo caso, in cui non c'è il periodo, ad esempio 10,5. Come facciamo a trasformare 10,5 in una frazione? Schiamo tutto il numero senza la virgola, quindi senza guardare la virgola. Cosa vediamo? 105 fratto il numero 1 seguito da tanti zeri quante cifre dopo la virgola. Ricordiamo che dobbiamo contare quante cifre sono dopo la virgola. Dopo la virgola vedo soltanto una cifra. Questa cifra vale 1,0. 10,5 diventerà 105 decimi. Possiamo provare con la calcolatrice a dividere 105 diviso 10 e otterremo 10,5. Vediamo un altro esempio. 5,22. Scrivo il numero senza virgola, che è 522. Fratto il numero 1 con tanti zeri quante cifre dopo la virgola, dopo la virgola trovo una e due cifre, questi due valgono 0. Il Risultato: 522 fratto 100. Dopo aver ottenuto il risultato, io posso procedere ad una semplificazione. Ad esempio, il 105 e il 10 finiscono con lo 0 e col 5, quindi sono divisibili per 5 e potrò quindi semplificare. Il 5 nel 10 ci sta due volte, il 5 nel 10 ci sta due volte e il 5 nel 5 ci sta. Una volta. Con la frazione semplificata avremo come risultato 21 fratto 2. Andiamo adesso al caso numero 2, il periodico semplice. Quindi se prima del periodo abbiamo lo 0, questo numero si chiamerà periodico semplice. Come facciamo a trasformarlo in frazione? Scriviamo il numero senza virgola e periodo. Quindi 0,3, cioè il numero 3 fratto tanti 9 quante cifre periodiche. Qui Dopo la virgola contiamo una sola cifra periodica. Quindi troveremo sotto soltanto un 9. 3, noni. Per verificare basta dividere con la calcolatrice 3 diviso 9 e troveremo 0,333 infinite volte. Possiamo poi anche semplificare la frazione. Il 3 e il 9 stanno nella tabellina del 3. Il 3 nel 3 ci sta una volta, il 3 nel 9 ci sta tre volte. E quindi troveremo un terzo. Vediamo un altro esempio. 0,51... Sia il 5 che l'1 periodici. Allora, scrivo il numero senza virgola e periodo, cioè 51, fratto tanti 9 quante cifre periodiche. Vedo una e due cifre periodiche, queste due cifre varranno 9. 90, 9. 51 fratto 99. Ora, se io sommo 5 più 1 fa 6, sta nella tabellina del 3. E anche il 99 sta nella tabellina del 3. Quindi posso dividere sia il 51 che il 99 per 3. Allora, il 3 nel 9 ci sta 3 volte, il 3 nel 9 3 volte, il 3 nel 5 una volta con il resto di 2 e diventa 21, il 3 nel 21 ci sta 7 volte, 17, 33 sì. Perché non semplifico più? Perché mi ricordo che 17 è un numero primo, quindi il numero più grande, il 33, dovrebbe stare nella tabellina di 17 e non ci sta, quindi la semplificazione è finita così. Vediamo adesso il caso numero 3, il caso del periodico non più semplice, cioè che ha un antiperiodo. Ad esempio, 1,4 col 4 periodico. Prima scrivo il numero senza virgola e periodo, cioè 14. Poi, col dito, nascondo il periodo. Prima del periodo vedo soltanto la cifra 1, quindi dovrò sottrarre al 14 la cifra 1. Il tutto fratto... Tanti 9, quante cifre periodiche? Vedo una sola cifra periodica, quindi al denominatore metterò soltanto un 9. 14 meno 1 fa 13, quindi 13, 9. Il 13 e il 9 non si potranno semplificare, perché non stanno nella stessa tabellina. Il 13 è un numero primo. Vediamo un altro esempio. 3,63 tutto il 63 periodico. Allora, scrivo il numero senza virgola periodo, quindi 363 nascondo il periodo col dito e vedo la cifra 3 quindi sottraggo 3, tutto fratto tanti 9, quante cifre periodiche quindi 9, 9 risultato 360 fratto 99 ora so che il 360 e il 99 sono divisibili per 9 quindi semplifico, divido per 9 il 9 nel 99 ci sta 11 volte il 9 nel 36 ci sta 4 volte, il 9 nello 0 ci sta 0 volte. Risultato 40 undicesimi. Vediamo nel caso numero 4. Il caso numero 4 comprende sia il 2 che il 3 ed è una delle regole più difficili che si impara in seconda media. È il periodico misto. Cosa abbiamo? Abbiamo un po' di cifre prima della virgola, tipo 35, virgola. un po' di cifre dopo la virgola che non si ripetono, tipo 12. E qualche altra cifra che invece si ripete, ad esempio 51, quindi 35,12 e a un certo momento il numero tra impazzisce, diventa 51, 51, 51 infinite volte. Come si procede? Come tutti gli altri tre casi cosa abbiamo visto? Vediamo perché è un mix tra il primo, il secondo e il terzo caso. Cosa dobbiamo fare? Scrivere il numero senza virgole e periodo, cioè... 3, 5, 1, 2, 5, 1, quindi 351.251 poi nascondere il periodo il 51 cosa vedo? 3512 3512 quindi sottrarre quello che noi chiameremo antiperiodo fratto tanti 9 quante cifre periodiche e io ne vedo 2 quindi 9, 9 allora la prima regola ricordiamoci Devo contare le cifre dopo la virgola che mi rimangono, quelle che non sono periodiche valgono 0. Quindi queste due cifre, 1 e 2, varranno 0. 9.900. Questa è la regola più difficile che si possa fare nella trasformazione da virgola a frazione. Chiaramente prima farò la sottrazione e poi un'eventuale semplificazione alla fine. Vediamo adesso le trasformazioni da frazione a frazione. Vi ho detto prima che un numero si può scrivere in infiniti modi. Ad esempio, io ho il numero 5 e voglio vedere come si può scrivere sotto forma di frazione. Ad esempio, quando sotto c'è il numero 3. Allora, come faccio a trovare il numeratore di questa frazione? Cioè il numero che è diviso 3 mi dà 5. Utilizzando delle frecce, unisco sempre il denominatore. Prendo il denominatore. Faccio questo giro. E utilizzo la moltiplicazione. 3 per 5 15. Perché? Perché se faccio 15 diviso 3 ottengo 5. Quindi ho bisogno dell'operazione inversa. Facendo 3 per 5 otterrò 15. Un altro esempio: 7. Come faccio 7 a trasformare una frazione che al numeratore ha 77? Quindi in questo caso invece cerco il numero che sta sotto. Allora io devo fare una divisione, 77 diviso qualcosa mi deve dare 7 Praticamente unisco questi due numeri e farò una divisione 77 diviso 7 fa 11 Cosa vediamo? Se una freccia unisce sotto con sopra o sopra con sotto Qui numeratore con denominatore Faccio la moltiplicazione Se una freccia unisce sopra con sopra o sotto con sotto Faccio la divisione Vediamo il caso 3. Voglio trasformare 3 quarti in una frazione che al denominatore ha il numero 12. Allora cosa farò? 12 lo unisco col 4, o il 4 lo unisco con 3 per arrivare al numero. Il 12 e il 4 stanno tutte e due sotto. Quando unisco due numeri alla stessa altezza devo fare una divisione. Il 4 e il 3 stanno uno sotto e uno sopra. Quando la freccia diciamo, salta la frazione dovrò fare una moltiplicazione. Allora, 12 diviso 4 fa 3. 3 3 9, vediamo il caso 4, voglio trasformare 5 settimi in 15 fratto qualcosa, cosa faccio? 15 diviso 5 perché i numeri stanno alla stessa altezza, il risultato dovrò moltiplicarlo per 7 perché salto la frazione, allora 15 diviso 5 3 3 per 7 21, risultato 15 allora, in queste trasformazioni non si semplifica. Perché non si semplifica? Perché se adesso semplifico il 15 col 21, che sono nella tabina del 3, il 3 nel 15 ci starebbe 5 volte e il 3 nel 21 ci starebbe 7 volte. Cosa ottengo? Ottengo esattamente la frazione che avevo all'inizio. Quindi praticamente questa trasformazione è l'inverso della semplificazione. Le trasformazioni che dobbiamo capire e studiare bene sono la numero 1, assolutamente, perché capita tantissime volte negli esercizi, e la numero 3, quelle più utilizzate negli esercizi. La numero 2 e la numero 4 non capitano e capitano se le trovate in qualche libro molto raramente. Quindi studiare bene la numero 1 e la numero 3. Non esiste il 9 periodico. Quindi facciamo finta di voler trovare la frazione. Del numero 0,9, cioè 0,9999 infinite volte. Applichiamo la regola, trasformiamola in frazione. Allora, scrivo il numero senza virgola e periodo, quindi 9. Sottraggo lo 0, vabbè, non ne ho bisogno, quindi fratto tanti 9 quante cifre periodiche. Vedo una cifra periodica, quindi devo scrivere sotto soltanto un 9. 9 fratto 9 si può semplificare stanno nella stessa tabellina. Il 9 nel 9 ci sta una volta, il 9 nel 9 ci sta una volta. Mi ricordo che fratto 1 non si scrive e quindi risulterà soltanto l'1 al numeratore. Ma come? 0,9 periodico è uguale a 1. Che significa? Non esiste il 9 periodico. Il 9 periodico, lo 0,9 periodico in questo caso, è un altro modo di quegli infiniti modi di scrivere il numero 1 cioè, ora cosa sappiamo? che se io ho il numero 1 posso scriverlo come una frazione 1 fratto 1 come un'altra frazione se sotto c'è il 2 cosa faccio? 2 per 1, 2 quindi 2 mezzi, 3 terzi e così via posso scriverlo come 1,0 1,00 e così via ma posso scriverlo anche con periodico, 9 periodico quindi 0,9 periodico e chissà quanti altri modi potrei inventarmi per scrivere sempre il numero 1. Vediamo adesso la moltiplicazione tra frazioni. Allora, la moltiplicazione tra frazioni è l'operazione più facile, quindi partiamo da quella più facile per arrivare a quella più difficile. Voi penserete che la più difficile, immagino, sia la divisione, ebbene no. La più difficile, invece, è la somma tra frazioni. Come si fa la moltiplicazione? È molto semplice, si moltiplicano. I numeratori tra di loro e i denominatori tra di loro. Quindi faccio 1 per 4, 4. 2 per 3, 6. Alla fine della moltiplicazione, io nella stessa frazione posso semplificare. Quindi il 4 e il 6 vanno ah, semplificati perché sono nella tabella del 2. 2 terzi. E questo è il risultato della mia moltiplicazione. Però... So che alla fine della moltiplicazione dovrò sempre semplificare, perché avrò numeri molto grandi e molto probabilmente saranno semplificabili tra di loro. Allora cosa faccio? Solo e soltanto nella moltiplicazione, prima di moltiplicare, semplifico un numero che sta sopra con uno qualsiasi dei numeri che stanno sotto. Chiaramente questi numeri devono essere semplificabili tra di loro. Stare sopra significa al numeratore... Stare sotto significa al denominatore. Vediamo un esempio. Vediamo che abbiamo tante moltiplicazioni in fila. Allora, al posto che moltiplicare 35 per 1, per 10, per 2, che è un numero molto grande, prima della moltiplicazione semplifichiamo un numero che sta sopra con un numero qualsiasi che sta sotto. Ora ricordiamoci, il 10 tra questi è l'unico numero che non è una frazione, quindi sotto il 10 ci sta l'1. Mi raccomando, fratto 1 non si scrive Quindi ho scritto il numero 10, se vedete Sopra, con 35, l'1 e il 2 Mi ricordo soltanto che sta sopra Così lo semplifico più facilmente Allora, il 10 lo posso semplificare Col 4 Stanno nella tabellina del 2 Il 4 diventa 2 e il 10 diventa 5 Il 5 e il 35 Stanno nella stessa tabellina Ma tutti e due i numeri stanno sopra Quindi non si possono semplificare tra loro Il 35 Il 35 e il 7 si possono semplificare. Uno sta sopra e l'altro sta sotto. Tabellina del 7. Una volta, 5 volte. Questo 2. Con questo 2 si possono semplificare. Perché uno sta sotto e l'altro sta sopra. Risultato 1 e 1. Potevo semplificare anche l'ultimo 2 col 2 che stava qua sotto. Quindi a scelta. Le semplificazioni si possono fare a scelta. Il risultato non cambia. Per trovare il risultato, quando non posso più semplificare... Ricordiamoci che l'1 non si semplifica, procedo come in precedenza, tutti i numeri che stanno sopra li moltiplico e tutti i numeri che stanno sotto li moltiplico tra loro. Quindi 5 per 1 per 5 per 1, 25 fratto 1 per 1 per 2, 2 25 mezzi. Il risultato non sarà semplificabile, però attenzione, se mi sono dimenticato di semplificare qualcosa, nel risultato potrei ottenere qualche frazione in cui... Altra volta dovrò semplificare i numeri, al numeratore e al denominatore. Vediamo adesso la divisione. La divisione non si può fare, si trasforma in moltiplicazione. Ricordiamoci che l'inverso della divisione è il per. Definiamo l'inverso della frazione, invece, quel numero che si ottiene scambiando tra loro il numero che sta sopra, col numero che sta sotto quindi l'inverso di 5 terzi diventerà 3 quinti se invece voglio l'inverso di un numero intero tipo il 5 ricordiamoci che sotto il 5 c'è il numero 1 che non si scrive quindi quando andrò a scambiare i due numeri il numero 1 che non si scrive va sopra e il numero 5 va sotto, quindi l'inverso del 5 è un quinto. Sapendo questo, adesso possiamo fare la divisione. Quindi cosa faremo? Ad esempio, 5 diviso 10. Allora, trasformiamo, partendo dal segno e arrivando al numero che sta dopo il segno della divisione, sia la divisione in moltiplicazione che il numero successivo nel suo inverso. Quindi riscriviamo il 5, trasformiamo la divisione in PER, e il numero 10, per invertirlo, dobbiamo scambiarlo col numero che sta sotto di lui. Sotto il 10 c'è l'1, quindi scambierò l'1 col 10. Ho invertito sia la divisione che il numero dopo. Adesso posso procedere come in precedenza, facendo una moltiplicazione. Prima di moltiplicare si semplifica, quindi semplifico il 5 col 10. Uno sta sopra, uno sta sotto, qua viene 1 e qua 2. Poi moltiplico tutti i numeri che stanno sopra tra di loro, 1 per 1. 1 e tutti i numeri che sono sotto tra di loro quindi sotto rimane 2 un mezzo vediamo un altro esempio 2 terzi diviso 6 quarti allora cosa faccio? inverto la divisione e la frazione che viene dopo quindi avrò 2 terzi per, che è l'inverso della divisione il 4 si scambia posto col 6 4 sesti adesso procedo alla semplificazione il 4 lo semplifico col 6 2 e 3 e il 2 non si può semplificare col 2 perché stanno alla stessa altezza. Quindi cosa faccio? Non posso semplificare più, procedo alla moltiplicazione. 2 per 2, 4. 3 per 3, 9. Risultato 4, no. Il 4 e il 9 non si possono semplificare. Ora, se io ho divisioni successive, ad esempio 5 terzi diviso 5 diviso 3 mezzi, cosa faccio? Ogni divisione e ogni numero successivo deve essere invertito. In successione, quindi ho 5 terzi che è il primo numero e rimane così com'è. La divisione che si trasforma in moltiplicazione, il numero dopo che si inverte, sopra va 1 e sotto 5. Poi la divisione successiva che si inverte e il numero dopo la divisione anche se stesso si inverte, il 2 va sopra e il 3 va sotto. Ora che ho tutte le moltiplicazioni è molto semplice, semplifico il 5 col 5, 1 e 1, e non posso più semplificare, quindi cosa avrò? 1 per 1 per 2, 2. 3 per 1 per 3, 9. 2, 9. Vediamo perché ho definito l'inverso di un numero in questo modo. Perché se io moltiplico 5 terzi per il suo inverso, 3 quinti, cosa ottengo? Praticamente semplifico il 3 col 3, 1, 1, 5 col 5, 1 e 1 e ottengo 1. In matematica l'inverso di un numero è quel numero che è moltiplicato mi fa ottenere 1. Quindi perché un quinto è l'inverso di 5? Perché se io faccio 5 per un quinto, semplificando questi due numeri, 1 e 1, otterrò 1 fratto 1. Ricordiamoci che fratto 1 non si scrive, quindi sempre il numero 1. L'inverso ha questa proprietà. Vediamo adesso la somma, cioè quando utilizzeremo l'addizione o la sottrazione. Potremmo trovare sia la più che la meno. La somma è l'operazione più difficile che si può fare con le frazioni. La dividiamo in tre casi. Stesso denominatore. La somma si può fare solamente se tutte le frazioni hanno lo stesso denominatore e il risultato avrà lo stesso denominatore. Ricordiamoci che si somma solo... Sopra, cioè solo i numeratori A differenza della moltiplicazione che si faceva sia sopra che sotto Ad esempio, 2 terzi più un terzo meno un terzo Vediamo che tutte e tre le frazioni hanno lo stesso denominatore 3, 3, 3 Allora cosa succede? Che il risultato avrà lo stesso denominatore Quello non viene guardato più Invece vengono fatti i calcoli solo con i numeri che stanno sopra Quindi cosa leggo? 2 più 1 meno 1 2 più 1 3, meno 1 2, risultato 2 terzi. In questo caso avrei potuto procedere prima con la sottrazione, e quindi 1 terzo meno 1 terzo, vedevo 1 meno 1, quando il risultato fa 0, taglio i numeri perché si semplificano. Vediamo un altro esempio. Quindi in questo caso ho tutti i denominatori uguali. È praticamente un'espressione. Ora, nelle espressioni conviene sottolineare le frazioni che hanno lo stesso denominatore, in maniera tale che queste frazioni tra di loro si semplificano perché il risultato di 2 quinti meno 2 quinti ha lo stesso denominatore 5 che vediamo qua sotto ma sopra andrò a fare la sottrazione 2 meno 2 che mi darà 0 se mi da 0 questi due numeri si semplificano, quindi si tagliano poi andrò a fare la somma con le frazioni che mi rimangono quindi risultato stesso denominatore 5, 5 e 5 rimane 5 e il calcolo soltanto con i numeratori, con quello che sta sopra quindi leggo 5 più 3 che fa 8 risultato 8 quinti avrei potuto procedere da sinistra a destra ma sarebbe stato più lento facendo 2 più 5, 7 meno 2, 5 più 3, 8 è meglio trovare delle frazioni che si semplificano quindi tagliarle prima e poi procedere alla fine alla somma Vediamo adesso il caso numero 2, numero misto, cioè uno dei due numeri è un numero intero, ad esempio 3 più un mezzo. Allora, anche se siamo tentati di dire 4 mezzi, attenzione, cosa abbiamo detto prima? La somma si può fare solo se i numeri che stanno sotto sono uguali, in questo caso il 3 sotto ha il numero 1, che non si scrive, mi raccomando, e l'1 è... Sotto è il numero 2. Il numero 1 e il numero 2 sono diversi, i denominatori sono diversi, quindi non posso fare la somma. E allora cosa faccio? Ricordiamoci una cosa, io posso trasformare tutti i numeri, si possono scrivere in infiniti modi diversi. Quindi il numero 3 lo posso trasformare in una frazione che ha lo stesso denominatore della frazione 1 mezzo, quindi fratto 2. Cosa faccio? Unendo il 2 con 3, dovrò fare una moltiplicazione. 2 per 3? Sei. Praticamente io trasformo il 3 nella frazione 6 mezzi Adesso sì che posso fare la somma Perché posso farlo? Perché tutte e due le frazioni hanno lo stesso denominatore Che rimarrà uguale, mi raccomando E i calcoli andrò a fare solo con i numeri che stanno sopra 6 più 1, 7 Ora, questo passaggio va fatto a mente Come faccio? Utilizzando delle frecce è molto semplice, ad esempio 5 meno 2 terzi, cosa faccio? Parto dal denominatore, 3, vado al 5 e poi al 2. La, pri la prima freccia è una trasformazione, vi dovrò fare una moltiplicazione, perché il 3 collega il 5 e c'è un salto da sotto a sopra. La seconda freccia ha già la sua operazione scritta sotto, meno. Quindi cosa farò? Prima... 3 per 5 che fa 15 e poi farò 15 meno 2 che risulta 13 ricordiamoci che il denominatore deve essere sempre uguale quindi fratto 3 perché ho fatto 15 meno 2? perché io il 5 l'ho trasformato in una frazione che ha come denominatore 3 dicendo 3 per 5 ho ottenuto 15 terzi il 5 non è altro che 15 terzi i terzi, quello che sta sotto, non si guarda mai nella somma, quindi devo fare 15 meno 2. Vediamo altri due esempi, ma è molto semplice. 7 mezzi più 2. Stavolta il numero intero si trova a destra. Allora cosa faccio? Parto sempre dal denominatore. Per trasformare questo numero dovrò fare una moltiplicazione. 2 per 2, 4. I numeri che si vanno a sommare sono il 7 col 4, quelli che stanno sopra. 7 più 4, 11. Ricordarsi che il denominatore è sempre uguale a quello di partenza. 11 mezzi. Vediamo l'ultimo esempio. 10 terzi meno 3. Allora cosa farò? 3 per 3, 9. E quindi la sottrazione, che è l'operazione che vedo qui, devo fare tra 10 e 9. 10 meno 9, 1. Un terzo. Vediamo l'ultimo caso della somma. Il caso 3. È il caso in cui tutti i denominatori sono diversi. Ad esempio. 5 mezzi più un quarto meno un terzo. Ora, tutti i denominatori sono diversi tra loro. Cosa dovrò fare? Ricordiamoci che possiamo sommarle solamente quando i numeri che stanno sotto sono tutti uguali. Allora, se io ho dei numeri diversi, in mente mi viene questa idea. Li trasformo tutti e tre in dei numeri più grandi, ma che devono essere tutti uguali allora il 2, il 4 e il 3 si devono in qualche modo incontrare in un numero più grande questo numero viene chiamato il minimo comune multiplo quello che si studia in prima media quindi cosa vado a fare? prendo il numero più grande che il 4 e mi chiedo è multiplo di 2? sì è multiplo di 3? no allora procedo con la tabellina del 4 8 è multiplo di 2? sì è multiplo di 3? No, continuo con la tabellina del 4 finché non troverò il multiplo comune, il minimo comune multiplo. Questa è la tecnica più veloce che si può fare a mente. Quindi il 12 è sia multiplo di 2 che di 4 che di 3 perché sta nella loro tabellina. Ho trovato il minimo comune multiplo che è 12. Ogni singola frazione allora si trasformerà in una frazione che al denominatore ha il numero 12. Come faccio a fare la trasformazione? Ora vediamo la parte. 5 mezzi, se lo trasformo in una frazione che ha il denominatore 12, dovrò usare due frecce. La prima è una divisione perché unisce due numeri che sono sotto e la seconda una moltiplicazione. 12 diviso 2, 6 per 5, 30. Dovrebbe risultare 30 dodicesimi. Le frecce le devo vedere qui, quindi parto dal 12. 12 diviso 2 per 5 e il risultato lo scrivo sopra la frazione, 30 poi leggo un più e rifaccio la trasformazione 12 diviso 4 per 1 12 diviso 4 fa 3 per 1, 3 poi leggo un meno 12 diviso 3, 4 per 1, 4 4 dodicesimi adesso posso procedere alla somma perché io so sommare le frazioni che hanno lo stesso denominatore il denominatore rimane uguale e sopra andrò a scrivere 30 più 3, meno 4 la somma fa 33 meno 4, 29 dodicesimi. 29 e 12 non si possono semplificare, ma se posso semplificarli, questo è il momento di fare la semplificazione. Ricordiamoci che la semplificazione si fa solamente con la moltiplicazione. Io sono tentato di semplificare il 30 col 12, questi due, ma non è possibile semplificarli, perché stanno nella stessa tabellina, sì, ma l'operazione che vedo accanto è la somma e non è la moltiplicazione quindi non si possono semplificare mi raccomando, questo passaggio che io ho scritto, sotto forma di tre frazioni viene saltato, viene fatto a mente di solito negli esercizi viene scritto il passaggio successivo vediamo quindi cosa dobbiamo scrivere facciamo un esempio 5 più un terzo più un mezzo cosa faccio? ricordiamo che il 5 è una frazione Sotto il 5 c'è il numero 1. Dovrò fare una frazione bella lunga. Qua sotto scrivere il minimo comune multiplo. Prendo il numero più grande di quelli che sono sotto, che è il 3, e faccio la tabellina del 3 finché non trovo il multiplo di 2. 3, 6. 6 è multiplo comune, sia di 3 che di 2, e lo andrò a scrivere qua sotto. Ora procedo con tutte le trasformazioni. Allora, il 6 col 5... Mi va a fare una moltiplicazione, perché il 5 sta sopra. Quindi 6 per 5, 30. Con la seconda frazione, 6 col 3 e poi con l'1. Prima farò una divisione, perché 6 unisce il 3, sono tutti e due sotto. Poi farò una moltiplicazione. 6 diviso 3, 2. Per 1, 2. In mezzo c'è un'operazione, non dimentichiamocela, il più. E rifaccio la stessa cosa per l'ultima frazione. Quindi più 6 diviso 2, che fa 3, per 1, 2 metterò l'uguale alla fine e procederò al calcolo finale. 30 più 2 più 3, 35, fratto 6. Nelle espressioni cosa andremo a fare? Vediamo un esempio. Vediamo che in questa espressione tutti i denominatori sono diversi. Allora, non uso subito la regola numero 3 dei denominatori diversi per farmi un minimo comune multiplo, perché potrebbe diventare anche bello grande. Ma cosa faccio? Parto dalla regola numero 1, cioè prima sottolineo le frazioni che hanno lo stesso denominatore, ad esempio il 5 mezzi col 3 mezzi. Io so che se hanno lo stesso denominatore, quello rimane uguale, 5 mezzi e 3 mezzi, sotto sicuramente rimane 2, e dovrò fare solo il calcolo che vedo sopra, 5 più 3, che fa 8, 8 mezzi. Poi, faccio la stessa cosa con le altre due frazioni che hanno lo stesso denominatore, 3 quarti, meno un quarto avendo lo stesso denominatore avrò fratto 4 che rimane uguale e il calcolo dovrò farlo solo con quello che sta sopra 3 meno 1 2 anche gli ultimi due numeri sono delle frazioni che hanno lo stesso denominatore 2 più 5 7, più 7. arrivato a questo punto prima di fare un minimo comune multiplo semplifico le singole frazioni l'8 lo semplifico col 2, qua viene fuori 1 e qua 4. Il 4 lo semplifico col 2, qua viene fuori 2 e qua 1. Mi raccomando, il 2 non posso semplificarlo col 4. Perché? Perché non c'è la moltiplicazione. Quindi dopo questa semplificazione avrò ottenuto 4 fratto 1, che fa 4. Il fratto 1 non si scrive. Più mezzo più 7. Continuo a procedere senza fare il minimo comune multiplo dei denominatori, cioè scelgo sempre i numeri più semplici, quelli che hanno lo stesso denominatore. 4 e 7 fa 11, 11 più un mezzo. Arrivato a questo punto posso sfruttare la regola numero 2, il numero misto. Quindi abbiamo un numero intero, una frazione, basterà con delle freccette andare a ottenere 2, 11 più 1, quindi 2 per 11 22 più 1 23 mezzi. Quindi come procedo? Prima utilizzo le frazioni che hanno lo stesso denominatore più possibile, poi semplifico le stesse frazioni da sole, quindi la singola frazione, una alla volta, alla fine, se necessario, farò un minimo comune multiplo dei denominatori. Vediamo un altro esempio. Cosa facciamo? Sottolineiamo prima i numeri che hanno lo stesso denominatore, quindi 1 e 2. 1 più 2, 3. Poi cosa vedo? 3 quarti e meno 3 quarti. Se trovo questa cosa è perfetto, perché hanno lo stesso denominatore e basta fare 3 meno 3 per ottenere 0. Quando ottengo 0 i numeri si semplificano. Mi rimangono tutte frazioni con denominatori diversi e le riscrivo. Più 2 quinti più 1 settimo più un mezzo. Ora sono costretto, costretto, a fare la regola numero 3 e la faccio solo se sono costretto. Allora, faccio una frazione bella lunga, prendo il minimo comune multiplo dei numeri che stanno al denominatore, tra 7, 5 e 2. Questo è il caso più sfortunato, quando sono tutti i numeri primi, il, num il minimo comune multiplo è la moltiplicazione tra questi tre, cioè 7 per 5 per 2. Dovrei prendere il più grande, 7, fare la tabellina del 7 praticamente finché non arrivo al 70. 70 è il minimo comune multiplo, per quanto sia grande. Poi cosa dovrò fare? Tutte le trasformazioni. 70 per 3, 210, più 70 diviso 5 che fa 14 per 2, 28, più... 70 diviso 7, 10 per 1, 10, più 70 diviso 2, 35 per 1, 35. E alla fine andare a sommare tutto quello che sta sopra. Non posso neanche semplificare in questo passaggio sempre il 70 col 10, perché non c'è nessuna moltiplicazione. Quindi, mi raccomando, utilizzare il minimo comune multiplo solamente, solamente dopo aver fatto tutti i calcoli sopra, delle semplificazioni in maniera tale che questo minimo comune multiplo sia il più piccolo possibile vediamo adesso le potenze e le radici ora non sono tanto difficili qui l'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti è praticamente l'utilizzo della parentesi cioè se io trovo una frazione del tipo 3 mezzi alla 2 questa scrittura mi indica che il 2 si applica solamente al numero 3 e non al denominatore quindi se devo fare 3 alla seconda 3 per 3, 9 fratto 2 se invece voglio indicare che la potenza si applica sia al numeratore che al denominatore, dovrò andare a mettere una parentesi, quindi 3 mezzi in questo modo alla seconda, scrivendo con la parentesi questa cosa indico che il 2 di esponente dovrò fare sia al 3 che al 2 sotto, 3 alla seconda 9, 2 alla seconda 4. Posso anche andare a utilizzare la potenza solo al denominatore, quindi potrei fare 5 terzi alla terza. E questa potenza agisce soltanto nel numero sotto, quindi 5 fratto 3 per 3, 9 per 3, 27. 5 27esimi. Sì. Quindi le potenze non sono così complicate. Per le radici quadrate, vale lo stesso discorso. Quindi se io la radice la scrivo in questo modo, radice di 9 fratto 2. La radice va applicata soltanto al numero che sta sopra, quindi 3 mezzi. Se io voglio applicare la radice anche al numero che sta sotto, dovrò allungarla bene e scrivere, ad esempio, 9 quarti tutto dentro la radice. Allora, in questo caso è come fare radice di 9 fratto radice di 4, cioè fare la radice sia sopra che sotto. Sopra. sopra ottengo 3 e sotto ottengo 2 con questo abbiamo visto tutte le operazioni